Ciao a tutti e bentornati qua di nuovo sul mio canale Oggi allora ricominciamo a fare un po' di video Perché non ho fatto più video Non ho fatto più video perché col lavoro sono stato straimpegnato Tornavo a casa la sera tardi e non riuscivo fisicamente a mettermi al computer Cioè ero distrutto, una roba assurda Quindi non, non ho più, più potuto, non riesco neanche a parlare Non ho più potuto fare video e poi sono andato settimana scorsa, sono andato in vacanza, sono tornato oggi e quindi sono distrutto anche oggi. Quindi, questo farò un video molto semplice, proprio un video semplice, cioè, niente di complesso, niente di assurdo, per dirvi qua ho un metro con cui misuro la scrivania che. Adesso stavo valutando, non lo so, forse prima o poi la cambierò, vediamo cosa succederà. Allora, un po' di qua, intanto ho visto, non so, vi lascerò il link con la descrizione, questa è uscita, è sono uscite le nuove schede video RTX che hanno un, un effetto grafica fantastico, ha migliorato di molto l'effetto grafico. Delle nuove RTX Nvidia, che sono le schede video Nvidia RTX 1060 in su, mi pare che, non mi ricordo se hanno fatto anche più bassa, però dalla 1060 in su sicuramente ci sono perché le ho viste. Si sì. <ride> le ho viste, trovate su Amazon. Vi lascio il link della corrispondente mia, che è la 1060, non mi ricordo più qual era la mia corrispondente comunque vi lascio il link della mia RTX corrispondente alla mia GTX se, da, dovrebbe essere da 6 giga se non ricordo male sì poi altre cose spero beh comunque che a voi le vacanze siano andate benissimo chi lavora chi studia comunque le vacanze chi riprenderà spero che abbia passato delle vacanze favolose fantastiche si sia divertito un sacco spero per voi che non abbiate preso il brutto tempo a me è andata bene non ho preso Brutto tempo, tranne adesso che fuori sta inizio, appena iniziato a piovere, è una cosa assurda, sono arrivato a casa e iniziato a piovere di colpo. vabbè, altre cose sto guardando qua, novità non ne ho, ho fatto un po' di, sì vi faccio vedere, ho fatto un po' di wrapping sul pc, un po' di modding, cioè leggero, una roba leggera, non ho fatto un video perché era un casino, sinceramente no, in realtà no, mi sono dimenticato. Ci ho messo lì, gli ho tagliato, sagomato e basta. Mi sono dimenticato di fare il video, sinceramente. Vi faccio vedere. Ok, come vedete, gli ho fatto lì, e anche qua sopra, gli ho fatto tutta la copertura con la pellicola finto carbonio. cioè, secondo me l'effetto viene. È una roba veramente bella da vedere, una roba assurda. In alcuni punti purtroppo mi si è tagliata male la pellicola, ho cercato di risistemarla al meglio che potevo. Comunque l'effetto che viene è veramente fantastico, secondo me, rispetto a vederlo in tinta unita. Ok. Mm. Altra cosa che uscirà a breve, uscirà sul canale, ci sarà un nuovo format che non vi spoilerò niente, spero vi piaccia, ma cioè, mi è venuta questa idea e vedremo di portarla a termine. Allora, sì, no, no, Allora, tra un po' usciranno video nuovi, c'è un nuovo format che non vi spoilerò qual è, ma secondo me è una figata. Io sì, di certo mi divertirò un casino a fare questi video qua, perché eh, mi divertirò, so che mi divertirò, tutti si divertirebbero. Sto cercando di dirvelo, però spoilerando meno roba possibile, perché non voglio dirvelo, cioè non voglio farvi capire che video saranno. Vi dico solo che mi hanno portato degli oggetti, mi sono, ho degli oggetti particolari, quindi li vedremo nei prossimi video. Niente, altre domande? Se avete domande lasciate nei commenti, richieste, fatele pure, vediamo se sono compatibili, le faccio, se no vi scrivo che è il motivo per cui non posso farla e basta, altre cose che mi vengono in mente? No, per adesso prossimo video se mi vengono in mente altre robe ve le dirò per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi lasciare dei like e spolliciare tantissimi attivare le notifiche la campanellina, cliccare sopra e attivare le notifiche, così avete la certezza che vi arrivi la notifica quando pubblico un video, perché a volte non si sa perché YouTube non funziona bene e non vi arriva la notifica ok? Quindi niente, vi Aspetta